Ciao a tutti, sono Sonny e ve lo avevo detto che ci saremmo rivisti prima della fine dell'anno E quindi questo è il mio quinto video Non sono mai stato un grande amante delle barzellette, specie quelle razziste Ma nella mia vita ne ho sentite tante e devo dire che alcune mi hanno fatto ridere Perché nella vita bisogna ridere ed essere autoironici Come dico sempre io, chi non ride non è una persona seria Manne ah, adesso mi ricordo! Dove fino! Dove fino! Quindi, come diciamo a Roma, non fatevela più a male e fatevi una risata. Perché se rido io potete ridere pure voi. Ma prima, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi alle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube. Sì, tutte quante. E iniziamo! È le, è le barzellette oh! oh, razziste che purtroppo. Hanno fatto ridere anche me. Mettiamoci comodi. Si accomodi, prego. Sulla poltrona. Oh. Allora. Oh. Oh. Un africano va alla pettinelli Entra e dice: Zalbe, vorrei un disco di Loredana. Per te? No, per mio amico. <ride> un leghista. <ride> un leghista cammina per strada e vede un fruttivendolo. Il fruttivendolo sta prendo le mele, prende i semini e butta le mele. Allora il leghista incuriosito va dal fruttivendolo e gli dice Mi scusi, ma perché prende le mele? Le apre, prende i semini e butta via le mele? E il fruttivendolo gli fa A me le mele non interessano, interessano i semini. Fanno diventare più intelligenti. E il leghista gli fa Ah, e quanto costa un semino? 5 euro. Il leghista ci pensa un po' E poi si convince e le compra. Va alla cassa e dopo aver pagato 15 euro per tre semini li prende e li mangia. Mentre li sta mangiando pensa, cacchio non sono male, però con 15 euro quante mele mi prendevo e quanti semini ci facevo? E il fruttimendolo che lo sente gli fa, bravo, vedi che stai già diventando un po' più intelligente. Ci sono un tedesco, un francese e un italiano su un aereo. Il tedesco decide di fare un gioco che consiste nel bendarsi, mettere fuori il braccio dal finestrino ed indovinare dove ci si trovi. Comincia il francese. Mmm, Siamo in Francia, sono riuscito a prendere una baguette Poi è la volta del tedesco Mmm, Siamo in Germania, ho appena preso un grafen E alla fine tocca l'italiano, che si benda, mette la mano fuori dal finestrino e alla fine fa Mmm, Siamo in Italia, precisamente a Napoli Gli altri lo guardano sbalordito e fanno Come hai fatto a indovinare? E lui, eh, mi hanno appena rubato l'orologio e' bella e buona, c'è un rumore che è bella e buona che se ne è caduto a palazzo. Niente di più, sa solo che è fresco. Come lo chiami un rapper cinese? Vanilla Rice. what is Cazzo. Ok, tre amici di vecchia data si rincontrano a un bar e iniziano a vantarsi della generosità dei loro figli. E il primo fa, vi ricordate mio figlio? Ha sempre avuto quella passione per i cavalli. Adesso ha messo su uno degli ippodromi più grandi della città e pensate, è così generoso che l'altro giorno a un suo amico gli ha regalato un cavallo puro sangue. E tutti fanno wow, bravo, bravo, bravo. E il secondo allora fa, eh, vi ricordate il mio? Il mio c'ha sempre avuto la passione per le macchinine, per i motori. Adesso ho messo su una concessionaria ed è così generoso che pensate che a un suo amico il mese scorso gli ha regalato un'auto sportiva di grossa cilindrata. E tutti fanno, eh, bravo, bravo. Allora il terzo fa, e eh, vi ricordatevi che io, c'ha sempre avuto la passione per le costruzioni. Adesso ha una delle imprese vini più grandi della città. E pensate, è così generoso che l'altra volta un suo amico, per riconoscenza, gli ha regalato un appartamento. In quel momento nel bar arriva Sandro, un altro amico di vecchia data, e loro fanno "Ehi Sandro, come stai? Ma come sta tuo figlio? Si è sposato?» «No, mio figlio è gay e fa il ballerino in un locale di spogliare i listi. Però sta bene, sta bene. Tutti lo guardano e fanno «Ma questa cosa non ti dispiace?» No, no, l'importante è che uno sta bene con se stesso E pensate, c'è un casino di amici generosissimi Ultimamente tre amici gay come lui Gli hanno regalato un cavallo, una macchina sportiva e un appartamento Pensa un po' Run un napoletano, un leghista e un africano sono in attesa fuori dalla sala parto di un ospedale. A un certo punto esce l'ostetrica e tutta disperata fa Oddio, oddio! E i vostri figli sono nati tutti alla stessa ora e li abbiamo confusi. Allora si vede il leghista tutto agitato, entra dentro la sala parto, prende il bambino nero, lo porta fuori e fa Fermi tutti! Finché non fate uscirterone, questo nero me lo tengo io! <ride> stupidità! Siamo in America E dopo tanti anni di lotta Viene concessa la possibilità agli afroamericani Di salire sui pullman dei bianchi Solo che appena gli afroamericani salgono sul primo pullman I bianchi si iniziano a ribellare E cercano di spingere gli afroamericani negli ultimi posti Allora arriva l'autista e fa Basta, smettetela La legge è la legge Da oggi non esistono più bianchi Non esistono più neri. Guardate, fate conto di essere tutti gialli Allora tutti lo ascoltano e fanno Ah, bravo, bravo E lui continua Ecco, ora però i gialli un po' più chiari vengono avanti perché i gialli un po' più scuri devono stare dietro. Un baldo, giovane di estrema destra in... <ride> un baldo giovane di estrema destra per strada incontra un ebreo. Lo guarda e gli fa «Voi ebrei siete la causa di tutti i mali!» L'ebreo se lo guarda un po' stranito e gli fa mm, «Forse hai ragione, secondo me la causa di tutti i mali sono gli ebrei e i ciclisti». E quello di Forza Nuova gli fa «Scusa, perché i ciclisti?» E l'ebreo. E scusa, perché gli ebrei? <ride> ecco, eh, scusa. <ride> Matteo Salvini, scusate, c'è un po'. Un cane che abbaglia. Ok. Matteo Salvini. <ride> Dico, Matteo Salvini è il cane abbaglia. <ride> Matteo Salvini viene intervistato sulla Rai e la giornalista gli fa. Salvini, perché lei è accusato di essere razzista e omofobo? E Salvini gli fa. Non sono io che sono razzista omofobo, sono gli altri ad essere froci e negri. Questa è dedicata a tutto il fan club di Salvini che mi ha segnalato e bloccato la pagina. Ve piace segnalare, eh? Segnalatemi! Sto cazzo! Ci dice quando è entrata in vigore la Costituzione, italiana. No, Dammi un, un suggerimento, meglio prima. Quanti articoli ha la Costituzione? 146. Quanti senatori ha? 300. 300 senatori. Un militante di Casa Pound sta guidando a 150 all'ora sul lungo tevere. A un certo punto un cinese gli taglia la strada, lui lo frena e boom lo ficca sotto. Arriva l'ambulanza, la polizia, e un poliziotto gli si avvicina e gli fa «Scusi, ma perché non si è fermato?» E quello di Casa Pound gli risponde «Sì, beata a te, non mi fermo a rosso, ma mi fermo a giallo». Insomma, si è fatta una certa, quindi se non l'avete ancora fatto mettete un like alle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube. E ricordate, il razzismo è una brutta malattia, colpisce i bianchi e fa fuori i neri. Bella per voi.